Salve a tutti, io sono Simone Righi, ricercatore all'Università di Bologna e sono il docente di questo mini corso di, di, sul linguaggio di typesetting LaTeX. L'ATEC è appunto un linguaggio di, che è utilizzato per la composizione tipografica e, e serve per la preparazione di documenti di, di, di tipo professionale, documenti appunto e presentazioni. I documenti e presentazioni con l'ATEC possono essere realizzati attraverso l'inserimento in un documento di testo di, un, di determinati comandi che, di cui scoprirete seguendo questo corso e, e, e attraverso la compilazione del documento di testo con eh, i tag così inseriti. Il corso, eh, questo mini corso si compone di quattro lezioni e Ciascuna delle lezioni è divisa in tre sezioni, è di circa un quarto d'ora l'una. Durante queste, durante queste mh, sezioni io ehm, presenterò il corso attraverso l'utilizzo di slide. e Voi potete o seguire la, la mia presentazione oppure provare i comandi che io mh, presento attraverso l'utilizzo di tutorial che sono legati a, a ciascuna sezione di ciascuna lezione. Al termine della, de, della lezione, eh, al termine di ciascuna lezione, è possibile poi realizzare eh, dei, un, un, un esercizio di autocomprensione, di autovalutazione, eh, che vi permetterà di comprendere se avete capito i contenuti de, de, della lezione, se sapete utilizzarli nel contesto del linguaggio di tagging LaTeX. E, e per ognuna di queste esercitazioni ovviamente viene eh, data anche la soluzione che non è altro che il documento che io ho utilizzato per creare l'esercitazione. E infine, eh, per gli studenti che, sono, che vogliono ottenere l'attestato di partecipazione, ci sono disponibili per ciascuna lezione una, una serie di 10 domande a risposta multipla eh, di cui viene richiesto di rispondere correttamente ad almeno 7 di esse per poter, il, per poter ricevere l'attestato di partecipazione. Eh, spero che partecipiate numerosi a questo corso e vi ringrazio per l'attenzione.